Ma che è sta buzzo? Eh? Vai che è stazza? Vai che sei impazzito? Questa fa qua. State ma. <susurra> motori ma che stai a fare? ma che è sta puzza? Shh. ma c'è tutto buono ma che hai combinato qua? Oh. quante Questa... volte siamo andati? dove? su, da simoni racing quante volte siamo andati? quante ma volte siamo andati? ah simoni de, de, de, racing, simoni de, racing, de, racing de, quante volte? due volte che è successo? Si è rotta la macchina tutte e due volte. Anzi, tre volte si è rotta la macchina. Che si è rotta pure nel circuito. Te ti senti uno sfigato? Sei mai stato sfigato? No, ma che c'è? Ma te tremano le mani. Mi tremano le mani sì, perché lo sai perché? Me l'ha detto, me lo diceva mia nonna! Ci hanno fatto il malocchio. Ci hanno fatto il malocchio, io non ma ci que... sto, io non so sfigato. Ah, lo, sai pure, è lo sai chi è stato? Lo no. sai chi è stato? Io sto studiando da stamattina che per, sto qua. Col peperoncino. Sì, col peperoncino, perché questo serve per trovare il nome ed è venuta fuori a P. La Pide passione motori. Passione motori. E ci credo! Stiamo a fare un sacco di visualizzazioni, quello gli dàmo fastidio, no? Ma che vuoi c'è un canale enorme? Ma quello manco ci vede a noi, manco ci guarda, figurati no. Beh, allora guarda. se non è passione motori è Danny Lazzarin. Quello tutto muscoloso si se andato ah. su a portargli i pezzi a 350Z. Mm. Ma che c'entra, ma quello quello fa vera, quello va a te. Ah, Guarda, guarda, guarda. <ride> <ride> okay. Nanna Sgarage, ha rosicato per un boxing? Sì, Nanna Sgarage, quella là, la femmina che aggiusta la 500, so 5 anni che sta aggiusta la stessa macchina. Una femmina nel garage? Sì, sì, sì, ce l'ha tirata, ce l'ha tirata. È lei che ci sta parlando. Ma la vita Le femmine, ma le femmine va, so se le fanno. Ma non ci credo a queste cose io, ma lascio Eh, è... Ma perché ho detto cosettino invece del marchettino? Può essere? Per dissing? Sì, quello può essere, però quello è troppo grosso ma il canale. Non ci guarda manco a noi, non, non credo proprio. Ma chi è? E allora. Ma dai, presi così? Franz! Non l'avremmo portato è da niente! A... Ecco perché ho ossicato! Ha ragione, porca allora, miseria! C'è soltanto una cosa: a fare. intanto bevete questo. Ma che? L'ho preparato, l'ho preparato, bevi! Ma che c'è il fumo da qua? Vai, vai, vai, che è calda! Ma non vai. De... Bevi. Uh. Ma che è. Ma passate Bevi! Dai, i carismi non ci li faccio, comunque, mi dici che ci hai messo qua dentro! Serve una ciocca! Una ciocca dei capelli del signor Franz! Oh. Bentornati su Ufficiale di Pilota, Ragazzi abbiamo tramutato il dottor Spadano In Spada Potter Harry Potter fa le magie Lancia anche bene le parrucche <ride> effettivamente. Questa è la storia del video Siamo stati due volte con Alan Simoni E la sua NSX in pista Prima Cremona, poi al Mugello Il sogno della mia vita che si sta per realizzare E invece niente da fare Per me un trauma infinito È stato un momento drammatico nella mia vita Però adesso con questa magia Sicuramente riusciremo Anzi, ah, qua stanno a fuoco tutto Vabbè. No, sul serio Ragazzi, secondo voi, ma chi è che ci ha fatto sta macumba? Mo se può dire macumba? Eh. Ah, commentate qui sotto, mi raccomando, riempite questa colonnina dei commenti Fateci sapere Chi è lo youtuber che ha fatto la macumba? Chi è? Chi è questo youtuber? È arrivato il momento di entrare in pista Ecco cosa è successo A me quello che interessa di farti sentire adesso Di sicuro non è trovare il tempo, fare un tempo, seglare il crono Ma è farti provare la sensazione della frenata racing e soprattutto della percorrenza e dell'accelerazione laterale che dà una macchina da corsa come questa con le slick e soprattutto la Rossana la Rossana eh. cazzo, bella. Dà, bella dà delle sensazioni uniche Oh ma voi lo sapete che state facendo una cosa che, che... non fa nessuno al mondo, Sono l'officina no, del pilota! Voi dovete veramente Baccare pensare per che <ride> vi sto facendo fare una cosa che piuttosto vi farai togliere un rene! <ride> C'è un non so un che ma... di ironico in questo! Sì. Adesso, A Roma l'avremmo detto in, in un altro in modo! In... Immagini precedenti questa cosa non è la prima volta che accade È successo già a Cremona, ma è successo anche nel video passato Di quando abbiamo fatto la gara del Time Attack con Simone Racing E si ruppe proprio lo stesso pezzo del cambio È maledetto! Abbiamo un, un problema al cambio Sputa fuori la forchetta del, del cambio Adesso aspetta il perdetto Hanno fatto una riparazione al volo Per farci fare forse il prossimo turno appena la bolli ha già preso eh, sì. è un po' molto diverso da prima però almeno così si vedere. perché così si accorcia la corsa che fa il, il cilindretto evitiamo che vada troppo, troppo in angolo però, così riesce a così si riesce a fare okay. non so quant... le cambiate veloci fino a... sono limitate ecco, però... vediamo poi magari se riusciamo a dargli un eh, po' esatto appena di più bombo, posto ragazzi è così è andata così è una Lì. cosa strepitosa che peccato purtroppo quando le cose si mettono male e si rompe una roba è sempre difficilissimo poi trovare il, il, il, il proprio lago nel pagliaio proprio perché vai a cambiare una cosa la metti nuova ok, poi ti se ne rompe un'altra, poi ti se rompe un'altra ancora è tutta una cosa che non... poi questa macchina essendo rarissima non, non c'è nessuno che ti può dire ah guarda devi far così certo. quindi noi ogni volta dobbiamo scoprire piano piano che cosa c'è che non va mm. e... e cercare di metterlo a posto però andando per tentativi e quindi qua stiamo tribolando un pochino ma come vi dicevo la risolviamo okay. perché togliamo il è cambio rotta. e basta. Ok. È andata così, almeno un è minimo rotta. ce l'abbiamo fatta. Un minimo però. è sta marcia dentro? Sì, siamo arrivati, come diceva lui, per inerzia. Eh, di seconda. Mm. E niente, niente. La prima volta che ho infilato la quarta già. Ho sentito che, che grattava Dopo ho sentito che la corsa del pedale Che già era corta okay. Si è accorciata ancora di più E quindi siamo riusciti a rinfilare la seconda e la terza Però rischi talmente tanto Poi oh, appena dai gas un attimo che affondi come so come sei partito un po eh, No ma è una cosa Cioè quello che hai sentito stamattina Non, non c'entra niente con, questa, con questo tipo di accelerazione Di posizione di guida è Tutto un altro pianeta Eh beh è bellissimo, purtroppo però eh, vabbè. Dai. Faremo un giro quando cambierà il cambio, metterai quello nuovo. Esatto. <ride> esatto. Ciao ragazzi, è andata così, un po' di sfortuna, ma non molliamo. Non ci molliamo faremo, mai, mai, soprattutto col grande Alan Simoni che ci insegnerà a guidare in pista. Certo. Ciao certo. ragazzi. Ciao a tutti! Vai, vai, vai, vai. Au, io sta macchina la devo guidare. Ciao oh, a uh, Franz, mandaci una ciocca dei capelli e chiudiamo sta storia. Sì, anche perché ce ne sono troppo lunghi, ti devi tagliare. Tagliati questi capelli, taglia su. Non dimenticarti di iscriverti al canale Officina del Pilota, di seguirci su Instagram Officina del Pilota e anche se ti va Luca Spadano Potter, sempre su Instagram. Devi cambiare il nome però adesso. <ride> sì. Mo sì. di Luca Spadano Potter. <ride> Clicca qui, compare un ballino per magia, un ballino, un ballino, ba ballino va bene, è un nuovo modo per, per dire iscriverti, iscriverti Con una magia vi farò apparire un bollino che potete cliccare, spada potter, per iscrivervi al nostro canale, officina del pilota. Posso aggiungere una cosa, anche se non ho il fuoco, non fa niente, lascialo su vai, di lui, ehm, la caldina? <ride> No, a proposito, non sai che è caldo, quella... Ciao! Vai!